Ciao tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi mostro quali sono tutti i prodotti tutti gli ingredienti che io acquisto al supermercato per fare le pulizie di casa come vi avevo già accennato tempo fa io non acquisto i prodotti per la pulizia della casa perché utilizzo appunto ingredienti naturali completamente ecologici e con questi vado a realizzare dei prodotti per la pulizia appunto fatti in casa. Nel video di oggi appunto vi mostrerò eh, quali sono gli ingredienti che acquisto, diciamo la mia lista della spesa, per le ricette eh, quelle ve le mostrerò in altri video, infatti lascio il compito a voi di lasciare sotto i prodotti per la pulizia che usate maggiormente oppure quali sono i vostri prodotti preferiti o più semplicemente eh, quali sono le ricette che volete vedere. E niente come vi stavo dicendo io al supermercato non compro detersivi o comunque non compro i detersivi già pronti ma compro degli ingredienti di base che poi vado ad utilizzare per realizzare i miei prodotti fatti in casa non ho un ordine in cui dirli quindi li dirò in ordine sparso e seguendo la lista praticamente in base a come mi sono venuti in mente e come sempre se ho dimenticato di dire qualcosa lo scriverò giù nell'info box. Ma prima lasciate un mi piace al video se volete altri video eh, riguardanti le pulizie di casa o eh, semplicemente per sostenermi. E iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Allora, partiamo. Cosa compro al supermercato? Dunque, l'alcol. L'alcol è tra gli ingredienti di cui vi parlerò oggi praticamente quello più costoso eh, utilizzo ovviamente l'alcol alimentare, mi capita di utilizzare anche l'alcol rosa per i prodotti che consumo più spesso ovviamente, ma solo per i prodotti che eh, consumo più velocemente e eh, semplicemente per non usare una quantità smisurata appunto di alcol alimentare perché costa davvero parecchio, utilizzo l'alcol soprattutto per la delle superfici quindi eh, in linea di massima per realizzare gli spruzzini per capirci sapone di marsiglia il sapone di marsiglia lo compro per pigrizia perché eh, comunque è possibile realizzarlo a casa con pochissimi ingredienti e in pochissimo tempo ma eh, per questioni di pratiche e di velocità eh, spesso mi ritrovo a scegliere di acquistare il sapone, di il sapone di Marsiglia già pronto piuttosto che realizzarlo da sola quindi diciamo che questo è un prodotto che io acquisto che però non è necessario acquistare per le pulizie perché è possibile realizzare in casa anche questo e eh, ovviamente il sapone di Marsiglia va bene non solo per le pulizie della casa ma anche per la pulizia del bucato quindi insomma è eh, davvero un ingrediente uso e che va bene eh, su per moltissimi eh, prodotti appunto per la pulizia l'aceto l'aceto è uno di quegli ingredienti che io utilizzo a litri eh, davvero quando vado al supermercato e mi vedono prendere 10 bottiglie di aceto mi guardano come se fossi un'aliena l'aceto è uno di quegli ingredienti che eh, davvero si può utilizzare per realizzare mille e mille cose, uno di quegli ingredienti proprio più che si può utilizzare in quasi tutti gli ambiti, perché comunque l'utilizzo per la lavatrice, per la lavastoviglie, per i pavimenti, per le superfici, per i vetri, per davvero, praticamente lo uso dappertutto, è molto economico, infatti come vi dicevo prima ne uso a litri, e soprattutto è un ottimo disinfettante il carbonato il carbonato è uno di quegli ingredienti che anche qua ehm, ha molti utilizzi io lo utilizzo soprattutto per la lavatrice ma anche per la pulizia del bagno e eh, per la pulizia delle stoviglie non è uno dei miei ingredienti preferiti perché eh, ci vuole un po' di pazienza diciamo con questo ingrediente perché non ha un effetto immediato però i risultati si vedono e sono molto molto buoni pari a quelli dei detersivi appunto classici per carbonato, il percarbonato lo utilizzo praticamente quasi ehm, come il carbonato solo che ne utilizzo molto di meno perché è molto più potente rispetto al carbonato e in linea di massima lo utilizzo diciamo per il bucato e a volte appunto mi capita di utilizzarlo anche eh, per i piatti e per il bagno ma comunque in eh, rispetto al carbonato in dosi molto molto minori, appunto perché è più potente acido citrico l'acido citrico è uno di quegli ingredienti che eh, conosco da molto ma che ho incominciato ad utilizzare da poco sempre per pigrizia perché fino ad oggi diciamo eh, tantissime cose che eh, potevo fare con l'acido citrico l'ho fatto con l'aceto ma a distanza di tempo eh, ho deciso che era ora insomma, di fare il passo successivo e di cominciare a utilizzare l'acido citrico, anche perché comunque ehm, i risultati sono migliori. E questo lo utilizzo eh, sia come ammorbidente, che come brillantante, che ehm, per la pulizia di tutti i piani eh, in acciaio e anche come disincrostante ed è ottimo anche per la pulizia del bagno il limone il limone è un ingrediente che a me piace tantissimo e del limone utilizzo sia il succo che la buccia per la buccia eh, utilizzo eh, la utilizzo diciamo in infusione si può dire così per far disperdere tutti gli oli essenziali che ci sono all'interno della buccia nel liquido o comunque nel prodotto che eh, vado a creare mentre eh, il succo eh, lo utilizzo in linea di massima eh, come l'aceto in linea di massima più o meno come l'aceto oppure eh, per il bucato, per sbiancare il bucato o per eh, togliergli determinate macchie che con altri ingredienti eh, faticano ad andare via. L'acqua ossigenata eh, è un altro di quegli ingredienti che faccio fatica ad utilizzare ehm, ma che ha risultati molto molto buoni. Questa va benissimo per eliminare la muffa, eh, va benissimo per disinfettare le superfici, eh, va benissimo per sbiancare il bucato ma eh, io ho molta difficoltà a trovarlo eh, qui nella mia città, sono costretta ogni volta ad acquistarlo online e eh, ogni volta quando mi rendo conto che effettivamente mi serve e che l'ho finito eh, non ce l'ho a portata di mano e quindi mi ritrovo senza insomma ma proprio perché non ho la possibilità di eh, acquistarlo qui nella mia città e online, per acquistarlo online ovviamente sapete che non arriva immediatamente a casa e a me quando serve, mi serve subito, insomma non dopo 2 tre giorni e quindi e questo è questo il motivo per cui faccio fatica ad utilizzarlo ma non perché non sia un buon prodotto, anzi il sale, il sale lo utilizzo in moltissimi modi va benissimo anche per la lavatrice va benissimo per la lavastoviglie e eh, lo utilizzo anche per la pulizia della cucina perché ha una sorta di eh, effetto scrub diciamo e allo stesso tempo eh, dolcifica diciamo così eh, l'acqua che qui a casa mia è davvero molto molto calcarea il sapone per i piatti il sapone per i piatti lo utilizzo quando non utilizzo sapone di marsiglia perché ha una consistenza diversa e eh, riesco ad utilizzarlo in modi diversi rispetto al sapone di Marsiglia che, con il quale mi trovo benissimo ma che non riesco ad utilizzarlo per ogni cosa il sapone per i piatti mi dà quel qualcosa in più che il sapone di Marsiglia non mi dà non perché appunto il sapone di Marsiglia non sia buono ma perché è formulato in una maniera diversa e eh, il sapone per i piatti lo utilizzo poco comunque e di solito lo utilizzo a gocce diciamo così a cucchiaini ecco non di più quindi eh, ne uso molto poco e lo uso per, anche qui per smacchiare il bucato oppure per eh, la lavastoviglie oppure per la pulizia del bagno o eh, per la pulizia della cucina e eh, mi capita a volte di utilizzarlo anche per gli spruzzini e per la pulizia dei pavimenti insomma è un eh, prodotto che utilizzo un po' per tutto ma comunque sempre a dosi molto molto limitate eh, preferisco utilizzare il sapone per i piatti già pronto piuttosto che realizzarne uno proprio perché è più comodo e più veloce e perché eh, contiene determinati ingredienti che al supermercato non si trovano e che sono costretta ad acquistare online e quindi per comodità eh, utilizzo il sapone per i piatti ultimo ingrediente che acquisto però questo lo trovo solo in, um, nei supermercati eh, tipo il Natura Si oppure um, in farmacia o nelle erboristerie e sono gli oli essenziali gli oli essenziali non sono necessari per um, la realizzazione dei prodotti per la pulizia della casa ma ovviamente sono un qualcosa in più un'aggiunta di eh, efficacia ai prodotti per esempio che ne so per esempio il T3 è un ottimo disinfettante che io utilizzo sia sulla lavatrice che eh, sulla lavastoviglie che per i prodotti per la pulizia in generale praticamente ovunque oppure eh, l'olio essenziale di limone che come vi ho detto prima mh, utilizzo molto di più la buccia piuttosto che l'olio essenziale perché è più economico ma eh, è anche quello un ottimo disinfettante poi è uno sbiancante ma eh, anche ehm, il profumo anche solo per la profumazione quindi che ne so potrei utilizzare dell'olio essenziale di menta eh, che tra l'altro aiuta anche a scacciare gli insetti eh, oppure la lavanda Ovviamente, come dicevo prima, in base all'olio essenziale che utilizzo eh, cambiano le caratteristiche del prodotto, ma possono essere utilizzati anche solo e semplicemente per dare una profumazione in più. E niente, questi sono i 12 ingredienti che io acquisto ehm, al supermercato al posto dei detersivi, al posto di detergenti e eh, qualsiasi altro ehm, detergente per la casa. Adesso fatemi sapere voi sotto nei commenti quali sono gli ingredienti che utilizzate invece voi per le vostre le ricette per la pulizia della casa, quali invece sono le ricette che volete condividere, che utilizzate per la pulizia della casa, quali sono le ricette che volete vedere nel canale, per, che utilizzo io per pulire appunto. E niente, con questo è tutto, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!